It's zombie apocalypse. <laughs> Allora, eccoci qua, dunque. Scusate se vi ho un po' salutato, però prima stavo impegnata a mettere a posto la sala, Non si può vedere, non so se si vede. Sì. E niente, stavolta sono con la foto come il frontale, lo so che si vede male, ma pazienza. Qui vedete che ci sono ancora in alto male perché mi do qua le sopracciglia e tutto il resto. E anche i baffetti, ma per quello si vedranno anche e niente aspetta un secondo c'è allora qui vorrei andare in camera mia a farlo l'intuccio se riesco non ho detto. Disordinatello, per però vabbè non so neanche dove per mettervi, ci credete? ho cioè. chiudo perché mi sto già prendendo la frittore, non so se voi avete presente quando mi dia la tappa al naso, un raffritore, però non è un raffreddore di quelli. Siamo capiti, mi tocca l'argomento per quello. Eh? E niente. Allora, cosa dirvi? Questa maschera un po' in sì, nel secondo momento. Cioè, ve lo recensita nel video di stamattina, ve lo recensisco in un altro momento, di nuovo e eh, niente. Quindi, cosa dirvi per spio aggancio qui? Se trovo la posizione per agganciarvi, aspetta un secondo. Allora, vi ho lanciato la basta del selfie, che poi non è del selfie, ma è il cavalletto. Vi ho attaccato al cavalletto e sperando che non scivolate giù, perché tante volte sto cavalletto fa i cavoli suoi, però vabbè dettagli. E mi provo, provo a fare il letto, perché dopo il giorno di E niente, allora, faccio il letto. mi metto le calze della per notte, perché non ho freddo, però si stanno cominciando a sentire i ghiaccioli sui piedi quindi attendete un secondo ed eccoci qua allora ho messo la calza perché era inevitabile non mettere le calze e adesso ci mi accingo a uh, come dire um, sì a fare il letto allora la tolgo un attimo solo, la tolgo per un secondo solo, poi la rimetto. Quanto ne dovete vedere, ma l'avete già vista? Un'altra cosa che dovete vedere, non l'avete già vista. E poi il mio pigiamino, che tanto non lo sto più mettendo perché con questo io, non so se lo vedete, ma con questo qua io ho freddo, quindi anche no un'altra cosa, meglio allora, allora intanto qua si sta violenta e ha bisogno di essere sistemata scuoto e basta senza fare il prendere di pure le alcolomodini per contenere le comodini ciao e, e beh sì io sto facendo un bel lettuccio e lo uso solo per curicarmi ma lo uso per l'altra per i fermi e basta non mi fa intendere la razzo ma no. è letto stanotte la faccio così e la, cammola, la non la vuole proprio mettendo la moto io per il letto ecco qua così e che si è visto, si è visto Non so male fatto, ma non è bene, ma chi se ne quando tra poco vado a dormire. Non subito, però tempo di fare faccelle, tutta la serata, guardare tv, guardare i video, fare altri video, ora praticamente di farne altri. Non so quando il programma se il programma se li pubblico subito si sì, vedrà sto mettendo la stessa coperta di prima perché stavolta sono freddo come ieri sto mettendo la e lascio perché c'è troppo non se vuoi ma io ho freddo Vabbè. ecco qua fatto letto fatto sistemato e niente e questo è il mio letto fatto ora vi sistemo di qua dunque mi avete visto anche fare, eh, che dire, sistemare un po'. Um, aspetta un attimo, che qua ok. Allora, vi dicevo, ho sistemato un po' il cavalletto perché sennò, se mi cade giù il telefono, sono cazzi. Non voglio l'altro che ho lasciato di là. Eh, lo preferisco per guardare video o fare altri video editor di foto e video, appunto. Ma anche questo lo uso, tutto stesso per i video. Comunque, niente. Dunque, cosa ho fatto oggi in tutto il giorno? Nulla di che, tranne appunto aspettare che prenotare dal, dal, dal sito sì, dal dentista, ciao dal, dal, dal, dal, non neanche l'oculista come dire, l'estetista, non mi in mente dall'estetista per i baffetti perché non so se si notano ma li ho tantissimi ed è giunto il momento di farne qui no, non vedete più quasi quasi più la macchiotta perché l'ho fatti da mia nonna, ve l'ho fatti togliere da mia nonna perché erano inguardabili e niente allora ehm, come come giornata non era malaccio ma eh, mi sono alzata un po stanca io, ragazzi, direi un po stanca eh, svogliata eh, poi mi, mi, si sto, mi sto sentendo un po più non dico solo ingrassata, ma il grasso della mia fatica sul mio corpo si fa sentire dal punto tale quando faccio le faccende di casa o mi chino per prendere una cosa sotto il letto o mi chino per abbassarmi e prendere una cosa sotto il tavolo o, o qualsiasi cosa futile io faccio chinandomi sento il peso del mio corpo, non so perché se capita anche voi che siete rimasti un po' nuovo vabbè, farlo per la mia esperienza però devo dire la verità Ditemi la verità, se sentite anche voi, se voi prese, avete preso qualche chilo in più, se vi sentite un po'... Mh, non dico con la forza del vostro peso, troppo pesanti, però siamo lì, ditemelo un po' voi, perché... Vabbè, non me ne può fregare, di me, magari voi mi direte, ma voi che te fregate? Che te frega, E' veramente ragione, ma tanto per sapere se... Eh, Appunto, ehm, sentite meno questo questa peso di, del vostro corpo. Spero di no. Non voglio, voglio, voglio far passare un brutto messaggio, però, mm, voglio farvi capire che è bene mantenersi in forma senza troppo fisse mentali, ovvero senza fissarsi troppo sulla linea, ma mangiando bene, facendo vabbè, la solita frase. Mangiando bene, bevendo tanta acqua, tanta frutta, mangiando e facendo sport, che è import importante, Cosa che io faccio sport e non ne faccio. Nel senso, ora ho mollato anche la fisioterapia, quasi io, ma volete che non l'abbia fatto anche la? mi ha tagliata la fisioterapia, e vabbè, lasciamo perdere quello. Un tema da, da, da lasciarci, e un, un, da un vero pietoso. Vabbè, lasciamo perdere. E niente quindi praticamente lo so voi direte tu come sei ignorante come sei meno colta quella sarò meno colta sarò ignorante ma però è la verità vi sto dicendo la verità di quello che c'è di come siamo in Italia e, e quindi è la verità così la sola non è il massimo ora non dico più nulla perché non voglio prendere una che brutta cosa eh, per quello che ho detto quindi nulla quindi praticamente eh, ragazzi ribadisco, appena posso farò una recensione su questo, e eh, ve lo so ho detto migliaia di volte, non voglio ripetere, ricordatemi sotto questo video o in altri di farmi di fare la recensione di questa maschera che è troppo buona ragazzi, mi piaceva morire. No, è vero, non ho fatto un bifero per queste cose di ruvidezza che ho sul viso, ma piano piano se sono costante, se riesco a essere necessariamente costante... Forse riesco anche a, a, a migliorare questa grattuccia che ho sul, sulla zona T della mia, della mia fronte. Puh, non lo so, vediamo. E niente, ragazzi. Adesso, qua mi ho messo. Mi ho tolto da stamattina che ce l'avevo ieri sera. C'era un freddo fotonico allucinante. Questa maglia di Snoopy che so che è piaciuta a un bel po' di persone qua su YouTube. Maglia di Snoopy, vedete che bella che è. Non c'entra neanche l'inquadratura, ma ecco qua. Vedete? È bellissima, troppo bella. Già. E poi, poi, poi, poi, poi. Voglio fare un trucco in questi giorni di non Halloween. Trucco normale. O da cerimonia, da sposa, qualche. O trucco per chi ha gli occhialetti come me. Gli occhiali, non gli occhialetti. Parliamo come mangiare anche meglio. Gli occhiali come me, perché... Se abbiamo bisogno di eh, truccarci, eh, però abbiamo gli occhiali, non ci vediamo una fava, per non dire altro. Mm -hmm. E quindi eh, abbiamo bisogno di un trucco che si veda bene dietro gli occhiali ed è meglio. Quindi ricordatevi, se vi piace, se vi fa piacere avere un trucco con gli occhiali sopra, mi fa vi piacere. Fatemelo sapere qua, qua sotto la sezione commenti, ok? E, e niente, ragazze, questo è... era tutto, era un video, non un video che dice video vlog, non so neanche io come chiamarlo, ma video sulla mia giornata un po', mm... non so neanche io come chiamarlo, Gi giornata pesante direi, giornata pesante, direi. giornata un po' faticosa, sì, giornata faticosa direi, perché questa è una giornata faticosa vlog? con barra giornata faticosa, non so come chiamarlo, non ne ho idea, lo chiamerò vlog, boh, non lo so neanche io come chiamarlo questo video. L'importante è che vi sia piaciuto più altro che vi abbia, abbia fatto compagnia o che più che altro vi abbia fatto e più che altro vi detto, non lo so, contate eh, che vi abbia fatto compagnia, sì. Niente, è strappata con sorriso, perché no? Ciao e a presto, like, commentate e iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento su questo canale YouTube. Ciao, Un bacio!